Parliamo di un altro interessante accessorio del tiro con l'arco. Un accessorio, eh, diciamo, che molto spesso viene acquistato per la sua forma, per la sua dimensione, ma non per ottenere un risultato oggettivo. Eh, io ho provato parecchi tipi di questo accessorio di cui adesso parleremo che è le alette, le alette eh, molto spesso non vengono considerate adeguatamente, no, piacciono, non piacciono, vi eh, piace la forma, ma in effetti poi non ci interessiamo molto eh, del perché sono fatte in una certa maniera, eh, come si comportano con il nostro tiro eh, e qual è la fine la migliore che permette un volo più preciso della nostra freccia, che poi è quello che vogliamo ottenere, no? ottenere miglior precisione eh, nel volo della freccia. Intanto eh, queste sono quelle che uso io, sono le livanes prodotte eh, da Maurizio Belli, eh, di cui mi sono sempre veramente veramente trovato bene. Per l'arco nudo consiglio eh, alete più grandi. Con un profilo più alto non occorre che siano lunghe, ma l'ideale è che abbiano un profilo, un profilo, un profilo più alto, eh, non solo un profilo più alto, ma devono essere morbide, non devono essere troppo rigidi. Abbiamo sempre il problema delle interferenze, abbiamo sempre il problema. che il rilascio dell'arco nudo non è così preciso come quello olimpico, figuriamoci poi col compound, e quindi abbiamo questi problemi di interferenze eh, che non sono sempre identiche, no? Perché se l'interferenza fosse sempre uguale eh, non ci sarebbero problemi dal punto di vista balistico. Abbiamo sempre lo stesso errore e, e di conseguenza la freccia si comporterà sempre nella stessa, nella stessa maniera, seppur con l'errore. Il problema è che nell'arco nudo gli errori sono sempre un po' diverso cosa ci permette di fare se la letta è più morbida vedete io intanto eh, la metto in questa posizione più vicino possibile alla coppa siccome noi non prendiamo infradito non abbiamo problemi di toccare le prendiamo al di sotto e quindi non abbiamo, più, non abbiamo nessun problema quindi mettiamo pure tranquillamente le lette eh, vicine, io tengo quel mezzo pollice dal, dall'incavo della cocca che mi permette di avere una buona disposizione. Ma ripeto, perché è meglio averle Intanto se, vanno, se passano il paglioli o vanno nell'erba non si rovinano e queste veramente per rompersi, credetemi, eh, devono deve succedere l'Apocalisse. Ma soprattutto perché quando partono, partono hanno un assetto variabile, cioè partono, si chiudono e poi si riaprono. Quindi sì, la, se, le, il profilo alare si riduce al momento del rilascio per poi rilasciarsi subito dopo che la freccia è partita. E questo ci permette veramente di avere molte meno interferenze. Quindi è un ottimo. È un ottimo sistema eh, io uso le S3 che sono queste sono quelle più grandi mm. veramente mi trovo veramente bene sia alle corte che alle lunghe distanze ho provato un po' tutti i profili e ho provato ovviamente spinguine eh, plastiche non plastiche eh, ma queste S3 veramente eh, quelle che mi sono trovato assolutamente bene per l'arco nudo consiglio vivamente e di vane morbide, mai rigide, rigide può provocare clearance, quindi assolutamente non rigide. A mio modestissimo parere, S3 di questo tipo morbide, ma intanto vediamo un po' com come si mettono. Io proviamo a impenare la mia freccia spennata. Intanto, eh, le lettere le sono queste sono fatte in questa maniera, in questa confezione, vede, sembrano incredibili, cioè sono dei ricciolini, dei ricciolini proprio di plastica stupida, invece eh, c'è una tecnologia dietro, sono eh, praticamente indistruttibili, pur essendo una cosa abbastanza semplice, ma in effetti no. Come eh, faccio io a... Allora, intanto nella confezione c'è il suo nastrino che è un nastro biadesivo. Come si incollano? Anziché incollarle con l'impennatore, con la colla, metto la letta, aspetto che si asciughi, e chi più ne ha più ne metta. E può essere anche una cosa interessante per, per chi gli piace cesellare le sue frecce, ma alla maggior parte degli arcieri le frecce servono per fare centro, poi siano bulle, belle, brutte, eh, basta che siano messe con precisione, eh, ogni aletta a 120 gradi, in modo semplice eh, e soprattutto eh, preciso. Allora, intanto non mettiamo le alette inclinate, le alette si mettono dritte, metterle inclinate è un peggiorativo quindi vi consiglio vivamente di non mettere la rete in piena io le metto semplicemente, metto il mio nastrino senza nessun tipo di impennatore, non ce n'è bisogno metto il mio nastrino in questa posizione ne faccio correre qualche centimetro taglio, taglio il nastrino il primo pezzo e poi vado a metterne un secondo un secondo nastrino a circa 2 mm dal primo nastrino, ho messo il primo nastrino metto il secondo nastrino a circa 2 mm seguo la linea del primo ovviamente le prime volte magari non sarà semplicissimo ma sicuramente dalla terza quarta volta, dalla terza quarta freccia Avrete una manualità che vi permette di farle nel migliore dei modi. E poi vado a mettere il terzo nastrino esattamente a metà tra degli altri due, in questa posizione. Tac. A posto. Taglio quello che c'è da tagliare e ho finito la prima, prima freccia. Vedete che ho messo il nastrino praticamente a tre pezzi di nastrino dove andrò, che sono di biadesivo, dove andrò a posizionare le mie rete. Preparo tre arette, ecco le mie tre arette, tolgo la protezione del biadesivo e vado a posizionare la parte finale, queste sono a scudo sono S3, vedete sono a scudo quindi la parte inferiore è dove c'è la sezione a scudo e vado a posizionare la prima in questa posizione faccio scorrere e mi attivo e ho messo la prima retta semplicemente vado a togliere la seconda protezione prendo la seconda letta la vado a posizionare esattamente alla stessa altezza, con molta semplicità, vedete che è un'operazione molto semplice, col pollice lo comprimo leggermente per farlo aderire, d'altronde ho usato un nastrino biadesivo, tolgo l'ultimo, vado a posizionare la mia ultima letta sempre all alla stessa altezza delle tre, la faccio scorrere, Premo, ed ecco che ho perfettamente posizionato le mie alette esattamente a 120 grammi. Ho usato qualche strumento? Non c'è bisogno, avete risparmiato sul, sull'impennatore comprate delle buone alette. Ora non ci resta che, vedete, l'ho messa. Questa è l'altezza giusta. Noi tanto prendiamo, qua d'altronde, pensiamo anche ai missili, no? Dove sono le lettere dei missili? sono mica a una certa altezza poi non devono creare portanza quindi non, non ce n'è bisogno devono solo stabilizzare la ora non dobbiamo fare altro che mettere un nastrino mettere un nastrino per chiudere affinché non si distacchino dai lati no? non ce ne sarebbe bisogno secondo me però un nastrino fa sempre comodo a metterlo per fermare la freccia. Di comodi nastrini rossi, cominciamo dalla parte bassa, gli diamo due giri, tac, e abbiamo messo il primo nastrino. Mettiamo il secondo nastrino nella parte alta, due giri Togliamo l'eccedenza di nastro biadesivo, di sopra non c'è bisogno perché siamo partiti esattamente, ed ecco, comprimiamo leggermente col pollice ed ecco che abbiamo fatto, abbiamo inserito nella nostra lette e la nostra freccia ora è perfetta per essere tirata, esattamente a 120 gradi. In modo semplice abbiamo ottenuto e secondo me è molto più eh, semplice così che non impenatori, incollare, colla o non colla, eh, è molto semplice, poi sono anche semplici da togliere, da rimettere, eh, molto veloci e a mio sempre a mio modestissimo parere eh, se sono non rigide è meglio, non si rovinano, sono veramente ottime. E lì va. Eccolo. Grazie a tutti.